Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Siamo qui con Mary, Wild at Earth e la mia amica Kumiko che mi è venuta a trovare qui in Bangkok Tutte e due in Bangkok Ok, cosa vogliamo parlare oggi? Allora, eh, abbiamo letto questa notizia l'altro giorno sulla Repubblica la esatto. Repubblica E c'era questa notizia Titolone che ti diceva che ti regalavano delle case agli stranieri in Giappone in Giappone, una, una notizia incredibile. Il cioè, sogno io di tanti. era uno dei miei sogni, in poche parole, eh, ho detto, sì. basta. Cioè cambio vita, vado in Giappone, eh compro casa. Anzi, non compro casa, me la regalano, esatto. E, anche perché l'articolo diceva esattamente che eh, ti regalano la casa anche agli stranieri, costo per, zero. Per, ecco, esatto, parliamo di che cosa, cosa diceva proprio l'articolo: Ah. E, ma no, l'articolo praticamente diceva che se, non lo so, volevate, cioè se si, si voleva trasferire in Giappone e Okutama, siccome è questo, questa città in cui continuano, cioè, continuano a, sta diventando quasi una città fantasma Fantastico, perché sì. nessuno ci vive più Tutti eh, si trasferiscono nelle grandi città appunto, come Tokyo, Non vogliono Tocchio, più vivere eh, nelle zone rurali, vogliono andare in città e allora come ultimo tentativo per risollevare un po' la popolazione in quel paese hanno deciso regaliamo le case un sogno eh? cosa c'è di strano in questo perché sembra troppo bello Sì. E, e niente e allora abbiamo deciso ma sarà vero non sarà vero Sì, perché, perché poi appunto eh... l'articolo della repubblica diceva le, le regaliamo anche agli stranieri esatto e che è il sogno praticamente di sì, molti tanti vogliono iscritti a del in canale Gionicone. vero Kumiko? Mm vero? eh uh -huh. <ride> <ride> e allora abbiamo detto vabbè oh proviamo a chiedere a una giapponese visto che c'è qui andiamo a confrontarci con i siti giapponesi e vediamo esatto andiamo veramente sul sito eh, eh, di, Okuba, di okutama di Okudama, Okudama, eh, per capire se è veramente un cosa che si, pazzesca, può fare, che si può fare perché, perché secondo me un sacco di gente tante persone l'hanno pensato eh, sicuramente, esatto, eh. io ho visto tantissime condivisioni tantissime persone che mi hanno detto ma cosa ne pensi? ma è vero? Uh, ma perché non lo facciamo? Come, eh, non esatto. cosa dobbiamo fare? perciò adesso vogliamo vogliamo capire se è fattibile ed è una cosa vera sì, esatto. chiediamolo alla nostra amica Kumiko Kumiko do con Tada. de io ho moraeru no kaate? su goku io nipponjin to sitemo <ride> <ride> praticamente lei mi ha detto che quando sentito <ride> questa notizia che ti regalano una casa hontoni? per davvero? cioè lei come giapponese gli verrebbe da chiedere perché non ha mai sentito la notizia però poi pensando nella sua memoria le è venuto in mente Dopo datta Ubotenei anche, Besso. Gabriele. c'era un altro posto in tv che ha visto questo posto che si chiama Besso in cui ti regalavano le case o comunque le potevi comprare a un costo molto basso okay, Quindi, tipo per 100 ieni e così. Quindi ha detto: Vabbè, facciamo un po' di ricerca e scopriamo di più. una no? fa in Italia, Si, Sì, dice di sì. Almeno dal sito della città adesso ci dicono di sì, quindi bene. Okay. Buone speranze Joking Taxan ha rimasto. <ride> Però ci sono molte condizioni. Esatto, perché anche il sito della Repubblica comunque le elencava queste condizioni. Noi abbiamo voluto andare direttamente alla, alla fonte. fonte per capire se erano corrette queste notizie. Esatto. Già, Joken, Dozo! Eh, sono, eh, già! Adesso ci fa Sono va Okay. E praticamente dice che questo è un progetto appunto come diceva il sito della repubblica che siccome sta diventando una città fantasma non ci sono più giovani vogliono portare nuovi giovani in questa città quindi questo è il progetto per farla morire giustamente esatto so. E ci sono due progetti cioè questi sono due progetti diversi che tutti hanno lo stesso fine però sono, hanno delle richieste diverse, diciamo Vakamono, teiju oen giutaku to Ok, allora ce n'è uno che è per far aumentare i, i giovani e l'altro invece è per far provare l'esperienza di vivere in campagna altri Ok, okay. So, uh, E no sì? uh, quello... wa... okay, il primo, le, le condizioni sono? Hitos... La prima Ok, devono essere una coppia sposata di fufu, quindi, eh, che devono avere eh, meno di 40 anni Ok, quindi, oh. perciò il sito della Repubblica diceva quarantenni Cioè, okay. dovevano essere persone meno di 40 anni okay. Però non specificava che dovevano essere delle coppie E poi si, sì, sposate, tra l'altro Perché sposate mm -hmm. Ok, okay. Eh, mm -hmm. okay. okay. okay. Mm -hmm. Allora, pure deve essere uh, un genitore che deve avere sì. meno di 50 anni, okay. con un bambino che deve essere uh, delle medie o più giovane, delle okay. medie. Okay. Una di queste due deve avere una di queste condizioni, devi soddisfare una di queste due condizioni per poter fare domanda. Ok, okay. mentre l'altro progetto, quello che dice per farti provare a vivere in campagna, 1 il okay. primo è lo stesso, è sempre una coppia di due con meno sì. di 40 anni. Il secondo è? Eh? 50 Ah, ok. Beh, op ah, oppure deve essere una famiglia o un, una, un, una coppia sposata con un figlio che deve essere delle superiori o più giovane. Ok. Vabbè, quindi sono abbastanza simili come sì. progetti. Ok. okay si Oh, ok. E devi fare praticamente devi risistemare la casa nel primo anno che tu ti trasferisci lì, perché non è una casa sicura in cui vivere, quindi. perciò rimetterla normalmente. Anche perché non vuole prendersi la responsabilità immagino. quanto. cioè tipo cura è che che sa No, chi tu Ah, no Morire, è gioco Nel a Adesso le gioco a te penso che non mi muore è So, Ok, ah, già finalmente abbiamo capito Allora praticamente ti dice che eh, Se tipo costa fino a 200 E eh, fino a 22 milioni di yen il paese ti dà indietro la metà di questi 2 milioni, quindi ti dà indietro un milione di yen okay. Trascorsi 15 anni dopo che tu hai vissuto in quella casa ah, Dopo 15 anni, sì. perché deve essere sicuro se, che tu vivi 15 anni Sì, esatto, 15, e se perciò. tu ne finisci per spendere di più non ricevi... niente Ok, cioè, perciò l'altra condizione quindi è vivere 15 anni Cu Vivere 15 anni e pagare i soldi per mettere la casa norma e poi ti dà un po' questo... Ok, Perciò, e tu devi farlo subito, tra l'altro. Eh, devi farlo subito, quindi devi avere situazioni. almeno 20. Beh, non lo so quanto può costare perché, comunque, alcune case cioè, insomma, cioè non sono messe tutte benissimo. Quindi, non so quanto può costare mm -mm -mm. fare il riformo okay. per una casa. Adesso, ah, come è andata la gorgia? Ma è. E se tipo, non lo so, eh sì, 50%. Quindi, se tipo la costa solo 10.000 eh, 10 euro, rifarla, tirano indietro 5.000 mm -hmm. euro. Okay, cioè, mm, sì. insomma. Insomma, congi un po' così, ok. Perciò anche i soldi per la okay. ristrutturazione Comunque, una delle cose che più mi ha colpito um, di questo um, di questo sito insomma della Repubblica è che diceva che anche gli stranieri potevano fare esatto. domanda. Esatto. <ride> è la cosa principale perché penso che tutti siano stati eh, attirati esatto, da questa notizia: le, non solo italiani, ma anche gente proprio vive all'estero. Raga, sì. okay. se sì. non c'è un caso, dobbiamo fare una domanda lei ha detto che anche gli stranieri pensa che possano fare richiesta okay. e solamente però ci sono due condizioni che devono avere un visto che gli garantisce di vivere per 15 anni in quel paese eh, perché comunque anche per se... visto lavorativo un visto okay. lavorativo e un so. permesso di soggiorno e, e poi in devi essere... almeno fino a 15 anni e non è semplice esatto eh. quindi devi anche essere sposato ah, e avere devi bambino. avere tutte le altre condizioni esatto. perciò devi trovare qualcuno e anche tutti quei soldi da parte perché dal sito della repubblica sembrava dai vieni a vivere in Giappone sì, esatto gratis. tipo facile eh, <ride> sono... prendiamo <ride> andiamo non è così ha fatto morire sì, ma non Ma non è Ma Ma in realtà se vivi già in Giappone e, e vuoi vivere lì potenzialmente puoi farlo però io mi chiedo se a Okutama cioè più ti sposti in un paese rurale meno c'è lavoro per stranieri quindi non so Giusto. che tipo di lavoro puoi trovare lì eh. e, e se non hai il lavoro eh, cioè, puoi anche fare richiesta però se poi non puoi lavorare cioè, comunque loro ti devono dare il permesso esatto. cioè, di, di lavorativo, di soggiorno eh, Già, io mm? facciamo domanda? Non si può fare domanda <ride> Ecco Un'altra delle novità Non si può fare domanda perché dal 3 Questa notizia è uscita sulla Repubblica uh, il, 6 di, il 6 di dicembre Un mese prima della Befana Però già dal, dal 3 di dicembre non si poteva più fare domanda Cioè questo articolo è uscito già il 3 di dicembre quindi.. Sì esatto Perciò tipo la notizia era già Cioè non, non si può più fare domanda ed era una notizia un po' eh bassa. diciamo che era molto, molto superficiale Sì, no mi ha fatto impazzire questa cosa che ti faceva questo titolo puoi vincere cioè sembrava quasi sì. uno di quegli spam poi esatto noi siamo andati sul sito e cioè per fare la richiesta non è possibile perché proprio basta hanno chiuso le selezioni eh magari le riaprono però comunque capite che cioè dovete già vivere in Giappone, dovete già avere un visto, dovete già avere un permesso di residenza, questo Jumin Kyo, e se non ce l'avete non potete... Esatto, cioè l'acquistare vo la volontà di andare lì cioè, non basta. No, no semplicemente. La quindi dovete vivere là 15 anni, essere sposati per meno di 40 anni entrambi, oppure avere meno di 50 e avere un figlio, avere già un permesso di lavoro e avere un lavoro che vi garantisce di vivere là per 15 anni tipo non lo so un lavoro da nomade digitale potenzialmente potresti farlo però dovresti aprire in quel caso la tua agenzia di esatto. la tua agenzia perché una ti società. devi sponsorizzare da esatto, solo la tua società, società e che costa non so adesso non voglio dire la c'è per però costi, mh, sulle 10.000 di euro sì. Over, cioè, sì. E quindi non è diciamo facile Dunque, Vi mettiamo in descrizione eh, il sito della città di Okutama E anche questo articolo della Repubblica Così potete confrontarlo Passate per il canale di Mary, l'Instagram di Kumiko E grazie mille per aver visto questo video Ditemi che cosa ne pensate E soprattutto mh, condividetelo con le persone che si illuderanno Arrivederci Arrivederci